Beh, è naturale che con questi fatti è maturata in me proprio la volontà di entrare nella Resistenza. Eh. E poi inoltre sono stato anche un po' bugiardo con, le, con i miei colleghi della Resistenza, cioè con gli antifascisti, che dicevano: guarda che io non posso più dormire a casa. Questo era vero, non posso più dormire a casa, voglio andare in montagna. E ho insistito parecchio, finché poi sono andato il giorno, cioè eravamo già il primo di marzo, quando si sapeva che in montagna c'era una, una formazione partigiana, io volevo, io volevo andare in montagna. E io e, e il mio amico, ecco, che eravamo poi i responsabili, Ugo Veronese Visser, e abbiamo, poi abbiamo anche altri nostri compagni, in sette ci siamo, siamo partiti, perché praticamente il responsabile era il fascismo, è stato il fascismo che si è alleato con i tedeschi, che ha che, che, che hanno, hanno voluto la guerra di tutti i costi, la guerra di Spagna, la guerra d'Etiopia, hanno la, occupato l'Albania e poi l'ultima guerra, insomma, sono stati loro, noi ce l'avamo più con i fascisti che con i tedeschi, anche se con i tedeschi hanno commesso delle barbarie, ma non meno dei fascisti, perché era stanca della guerra, adesso basta, chiudiamo con questa guerra, ecco perché poi anche io ho detto basta, io ho fatto un esame di coscienza che io sembrava che magari fosse responsabile, infatti era anche responsabile, perché il mio lavoro che facevo, facevo le armi, mi sentivo un po' anche responsabile di quello che è stato, anche un complice anche di queste, di queste cose. Perciò anche con gli amici cercavamo di andare in montagna e per combattere i fascisti tedeschi, con una carica che voi altri non potete neanche immaginare, poche